Sempre. Allora, si preparano le slide queen, eccole là, le vedo belle fiorite, Maria e Louise, denti e, e le bobbola, ok, dai salite, Hall of Fame anche per voi. <musica> più veloci, più veloci, eh, presentazioni, come, come nasce una buona presentazione, soprattutto come nascono delle buone slide? Vi potrei dare un dietro le quinte eh, che, che riassumo così. Loro sono anche in grado di fare miracoli. Voi gli mandate delle presentazioni brutte, brutte fatte male, e poi mh, miracolosamente escono delle cose che invece funzionano. E oggi ci raccontano invece come far, eh, insomma, far arrivare una buona presentazione fin dall'inizio, quindi come pensarla, strutturarla, progettarla e poi farla diventare una presentazione di successo. A voi. Sì o no? Sì. Grazie. Allora io ho sempre un problema col telecomando, come sanno tutti, e quindi adesso lo provo e giro. Buongiorno. Uh. <ride> Vado. <tess> non ce la si fa. Adesso lo faremo senza slide. Ok. Buongiorno. Lo so, lo so, faccio slide ma non sono capace a parlare in pubblico. Eh, buongiorno a tutti, volevo ringraziare Freelance Camp che anche quest'anno, per il terzo anno consecutivo, ci accoglie, quest'anno in una location pazzesca. Eh, siamo le Slay Queen e il nostro, la nostra missione è quella di salvare il mondo dalla presentazione di brutti inefficaci. E cosa vorremmo? Vorremmo che uscite, eh, usciti scusate, da qui, eh, anche voi vi uniste al nostro esercito. Esempio, noi siamo venute giù in treno, Milano-Roma, Freccia Italia, Trenitalia, Freccia Italo Rossa, Italo qualche era... Uh, un treno business pieno di persone, metà al un terzo attaccato al cellulare, un terzo che leggeva dei libri, un terzo che picchiettava ossessivamente sul computer facendo delle presentazioni. Orrende. Io ho fatto tutto il treno, orrende. Basta, non se ne può più, non se ne può più, di tabelle Excel messe dentro alle presentazioni. Si può parlare con i numeri, con le parole, con le immagini, con i grafici, con l'infografica, basta porsi delle domande prima di iniziare. Allora, io sono Marie Louise Denti, <ride> <ride> ho dovuto guardare, e la mia partner in slide, quella bionda, Eh? È... Io sono Elena Bobbola, effettivamente dice che sono quella bionda, così dicono. E questo è il nostro look solito, cioè tutte le mattine noi usciamo, ci certo. svegliamo e ci mettiamo delle meravigliose collanine hawaiane. Ma no, perché? perché? Perché in questo momento noi che veniamo dal Grande Nord sentiamo dentro di noi ancora l'estate e volevamo portarvi un po' d'estate e chiedervi se volevate surfare con noi. Siete pronti a surfare? No, dormono tutti perché fare un talk Avete voi l'estate ancora dentro? So, Bene. No... Ok, 10 pillole, 10-12 pillole. La prima domanda che dovete porvi è: conosco la mia audience, cioè conosco il pubblico a an cui andrò a parlare? Diciamo che la comunicazione si basa su tre elementi fondamentali: c'è cioè un mittente, che nel caso delle presentazioni è lo speaker o le speaker, c'è un destinatario, che è il pubblico, e c'è un messaggio che nelle presentazioni si sdoppia tra quello che dovete dire voi e quello che il vostro pubblico guarda, cioè le slide. Ora io sono una ragazza, dicono. passatella, comunque sono una, una, una ragazza, giovane donna. una giovane donna, eh, e quindi quando faccio le presentazioni e, e i talk come in questo mi faccio sempre la domanda come mi vesto? Devo andare dal parrucchiere? Te come ti vesti? Come, come ci addobbiamo per questo talk? Perché... Un, mi devo presentare in pubblico e, come dicono gli americani, non c'è mai una seconda occasione per fare una buona prima impressione. E infatti noi vogliamo comunicare serietà. Sempre. Serietà. No, noi parliamo in modo a meno di cose molto serie. Eh, ma cosa capita? Che molto spesso questa domanda si fa sullo speaker, ma il messaggio viene vestito in un modo che è veramente banale. Banale non è originale e molto spesso è anche poco leggibile da parte del pubblico e quindi poco fruibile e il pubblico, secondo me, va sempre rispettato. Per cui, l'impegno che voi mettete nella preparazione del discorso, nell'aspetto del public speaking, quindi di prepararlo, lo stesso impegno dovete metterlo sulle slide. E non è vero che le slide non servono, perché le slide servono a fissare meglio un messaggio nella vostra memoria. Perché quello che io voglio è che voi usciate di qui, ed è il mio obiettivo di speaker, e vi ricordiate qualcosa che vi ho detto, qualcosa di queste slide, qualcosa del mio discorso. Calcolate che in una giornata come oggi voi sentirete 15 talk. Io voglio che il mio sia memorabile. Quindi, qual è la direzione che devo prendere? Io devo avere il mio obiettivo da speaker, io ve l'ho detto perché vi sto... Raccontando come io e Elena abbiamo costruito questo talk, il vostro, mi faccio delle domande e ho la fortuna di farlo al freelance camp e loro le risposte me le hanno date, per cui ho detto che tipo di talk eh, volete che costruiamo per i freelance? Un talk eh, molto, deep, molto profondo oppure un talk leggero oppure un talk che dia eh, delle degli elementi base, cioè le 10-12 domande da costruire. Devo dire che Alessandra, Silvia, si, ah, l'abbiamo costruito insieme, pensato insieme, quindi deve essere strategico per me e deve essere pertinente per voi. Voi in questo talk dovete trovare delle cose che siano utili. Questo incontro genera la direzione che deve prendere, in più cosa deve un, come deve essere un talk delle slide originale nel contenuto e nella forma. E noi abbiamo scelto, come poi volete vedere, una forma che sia hawaiana, una forma che sia leggera, una forma che vi faccia surfare con noi. Anche perché al mattino. Il pubblico, quindi, deve essere coinvolto, ok? Perché il pubblico si aspetta di essere travolto da un'onda di informazioni, di emozione, o anche un mix and match delle due cose, per cui, in questo Io do le informazioni quelle un po' noiosette, ma l'emozione... Io faccio la valletta, quindi... Tu fai la valletta, faccio... sì, lei fa sempre la valletta. Battete balletta. le mani, fate cose, <ride> siete svegli. Ma guarda ah, come no, sono così. belli, sono belli, svegliano anche i tavolini. Ma il caffè? Adesso è il caffè. <ride> e quindi il pubblico deve essere coinvolto con, eh, potrebbe essere coinvolto con una metafora visiva come in questo caso qua cioè tutte le, eh, le informazioni che vi danno hanno un fil rouge dal punto di vista visivo okay? sono molto semplici le slide, non c'è troppo testo e rullo di tamburi, non ci sono i punti elenco si può vivere senza punti elenco, sappiatelo Soprattutto se parlate in pubblico. Si può fare, si può fare! Adesso è scontato. La citazione lettera, <ride> adesso scappano, li vedi, via! Come faccio a, come faccio a coinvolgere questo pubblico? Si sì, è partito il microfono. Potete prepararvi un icebreaking. Ice breaking. Tra qualche mese mi trasferirò a Londra e quindi segno tutte le parole in inglese per imparare la pronuncia, che non mi riesce tanto bene. Comunque, ho, ho del disagio dentro. <ride> disagio. Allora, chi lavora con lei. Il pubblico deve essere colvolto. Come abbiamo detto che la comunicazione si eh, divide in eh, mittente, messaggio, destinatario, un pubblico: eh, sì, ciao, un discorso ha un inizio, uno svolgimento e una fine. E il surfista. È il surfista. L'inizio è una delle parti più importanti: l'apertura, la soglia dell'attenzione di un pubblico. Non voi che siete assolutamente i più fighi del mondo, hai detto figo. Eh, I più belli del mondo, ma eh, è 7 minuti più o meno, dai 5 ai 7 minuti, dopodiché lo avete perso, poi ritorna magari a picchi durante, eh, durante il talk, però più l'apertura è forte più voi siete dirompenti, mh, più lo catturate e quindi è facile che vi ascolti. E come potete fare? Potete essere divertenti, potete raccontare una storia personale, potete essere drammatici, potete fare una domanda, una domanda anche scioccante. Lo sapete che da oggi eh, l'acqua della pasta bolla a 30 gradi? Oh! Qualsia, cioè, dovete entrare a gamba tesa. Adesso scendo dal microfono a voi, quindi. No, mi faccia scappare. L'apertura eh, non deve mai essere in contrasto con il vostro tone di voce, ok? Cioè, Elena e Dio che non ci prendiamo sul serio, mai, mai. Non, so. non potremmo entrare <ride> con un'apertura drammatica perché scoppieremmo a ridere e voi notereste che stridiamo c'è un attrito, invece deve essere, siete voi che dovete sostenere il vostro discorso, per cui non c'è un modo vincente, c'è il vostro modo, e se il vostro modo è allineato con i vostri valori sarà sicuramente vincente. Ricordatevi anche che non potete piacere a tutti, ok? Ci sarà sempre qualcuno che dice, sì però, queste due, che pizza, ok? Sì però queste due non sono serie, Ok? Mm, non potete piacere a tutti. Così si risparmia tempo in due. Si risparmia tempo in due. Che è l'obiettivo di una buona presentazione di una riunione della vita. Risparmiare del tempo che non abbiamo. Esce esatto. dal tuo lato business, madonna <ride> quanto l'amo. Scrivi il tuo discorso. Per essere, allora ci sono due tipi di speaker. Quelli che hanno paura, tipo la sottoscritta, e quelli che mentono ci sarà sempre un pubblico che farà paura anche se sei il più grande speaker del mondo ci sarà quella volta che veramente te la fai sotto ok, scrivi il discorso è il mio eh, modesto consiglio io faccio così, adesso vi abbiamo... tiro fuori il pezzino abbiamo il discorso di solito me lo porto dietro come se per contatto dovesse entrare dentro di me, noi lo scriviamo, lo rileggiamo, lo diciamo davanti allo specchio, facciamo i video, ci risentiamo, eh, ci mandiamo gli ispezioni, cioè è una tragedia, una tragedia, i nostri familiari non ci cioè, scappano, fuggi fuggi, perché è eh, disastroso. E se non ve la sentite di scrivervelo, fatevelo scrivere, me lo scrive lei, anche la mia parte. Perché... Lei? Lei? là c'è una ragazza che Quella scrive discorso sì, sì, right. sì. questa qui questo è il nostro metodo ognuno poi può trovare il suo eh? non è che dobbiamo nella scrittura uh, su uh, Word ad esempio lì potete usarli i bullet point a manetta lì. sulle slide no e poi c'è anche questo bellissimo bellissimo a mio parere escamotage che è quello di raccontare una storia perché le storie rimangono più impresse al pubblico. Noi, in questo talk, la storia l'abbiamo raccontato raccontandovi le Hawaii, perché è il nostro sogno. più andremo a fare le slide queen. Esatto, più corsi vendiamo, più andremo, si avvicinerà al nostro sogno. Ecco. E quindi eh, la storia può essere, voi che la narrate, può essere anche una storia visiva, deve essere comunque eh, coerente. Ogni scelta formale è una scelta di contenuto. Okay. Quindi la vostra forma e il vostro contenuto devono essere coerenti per raggiungere focus on the point, cioè per essere efficaci perché voi vi ricordiate, perché il mio obiettivo è che voi usciate di qui e vi ricordiate delle slide Queen. Forse adesso tocca a te, perché non è che posso fare tutto io e scrivo e parlo e no, vado a comprare. no, ma io faccio tutta... eh no, Dovete però... farmi il corso sul telecomando. E questo qui, la destra. <ride> E posta. poi c'è la sinistra. Non c'è il corso sul telefono. Oh, vai, trigomale. vai. Me le giri tu. No, no. Tanto l'hai scritto tu. tu. Vai. Inizia la bionda eh, adesso. Ma poi intanto continua. Vai. Dopo che voi o qualcuno avete scritto la storia, il vostro discorso, bisogna iniziare a fare queste slide. Usate il potere delle immagini. La banalità ma non così tanto, perché altrimenti vedrei solo slide belle. Un'immagine più potente di mille parole. Sapete che per leggere 20 parole in fila ci vanno mediamente 6-7 secondi in più che guardare un'immagine che rappresenta questo concetto? Lo sapevate? Tutti dormono. Vabbè. forse lo sapevano. <ride> Qual è l'obiettivo? Quando io faccio una presentazione, io voglio che le persone mi ascoltino, che guardino le slide. Perché tornate indietro? Perché ho Così. Indietro. Voglio che le persone della mia platea non facciano questo per leggerle. Quante volte vi capita, dalla platea, di fare così? Anche per noi che parla non è bello eh, vedervi fare. Ok che vi avvicinate a noi, ma in realtà non state leggendo, state leggendo, non state più cogliendoli insieme. Per questo è molto importante il potere delle immagini, ma non intese come allora usiamo solo le foto. Per immagini intendiamo immagini, numeri grandi. Posso anche scrivere solo un numero in una slide, diventa la mia immagine. Intendo un grafico fatto bene, libero dagli elementi di distrazione, libero da scisse ordinate, numeri, o quei fantastici grafici, non so se vi è mai capitato di vederli, dove per riuscire a capire qual è il numero di cui si sta parlando, io devo, dal pubblico, fare l'intersezione tra la scissa e l'ordinata, vedere che la colonnina dell'istogramma finisce tra 1000 e 1005 e immaginarmi che forse il dato di cui si parla è 1250 e non è scritto da nessuna parte perché è stato incollato come diceva Malù il grafico di Excel. Ma scrivetelo questo 1250 magari grosso. In quel modo le immagini parlano. Fare un talk, soprattutto in pubblico, non è far ehm, non è mettere alla prova il pubblico per capire se sa fare, per esempio, le somme, per capire se sa vedere l'intersezione tra due linee. Semplificate le cose. non è sempre una banalità, però noi diciamo che ne vediamo tante di slide che non seguono queste cose. Se non esiste l'immagine evocativa, se non avete voglia di mettere il surfista, o mettervi voi nudi, non lo so, sul palco, mettete delle icone delle icone intellegibili per il vostro pubblico. Ogni pubblico ha un immaginario di riferimento. Stolcherate il vostro pubblico. Cercate di capire che c'è davanti a voi, come diceva Malou. Chiedete agli organizzatori. È diverso l'immaginario di riferimento di una platea di freelance rispetto a quello di una banca. Ci siete? Che bello, non ho perché no. io continuo a rompere le palle finché non mi rispondete. Ups, cerco anche di non dire le parolacce, ma ogni tanto mi non scappano. Le non ce la fa, non ce la fa. No, è un po' quello che diceva ieri, perché c'è stato anche Luigi Centenaro. No? Diceva che diversi pubblici, quando lui va a fare il suo giro nel, dai. Super eh, masterizzati e oh, eh, si diverte meno che farlo al freelance camp. Infatti queste sono molto leggere, sono molto friendly, perché voi siete delle persone open mind, insomma. Perché il freelance deve fare così tante cose e vede così tante cose e ha un'apertura mentale così ampia eh, che quindi si può osare anche di mettere un ragazzotto sul surf. Poi ci hanno chiuso qua perché siamo delle regioni e poi perché di solito io arrivo e, vi chiedo delle cose. e non lo posso più fare. Hanno impedito che io vi mettessi così in imbarazzo di venire a farvi le domande direttamente. Ma abbiamo compreso che bisogna usare il potere delle immagini. Come le uso? Tutti quanti. PowerPoint. PowerPoint. Mm -hmm. Come le inquadro, le immagini, nel mio stage, nella mia diapositiva? Sì, lucido. Nel lucido. C'è lucido. qualche fotografo? No, ho paura che faccia una domanda. per esempio, c'è qualcuno che fa video, mi pare di sì, ma sono impegnati, è dietro di me, davanti a me, lì, quindi mi toccherà dirlo a me. Avete mai sentito parlare della regola dei terzi? Usatela! Quindi, se so che è più efficace mettere gli elementi di interesse all'intersezione di queste fantastiche linee che uso per dividere in terzi la mia slide, fatelo! Sappiamo che l'occhio umano guarda direttamente, al, naturalmente, al centro di un'immagine. È caduto tutto, <ride> non so cosa. <ride> direttamente. Effetti speciali. Guarda al centro di un'immagine e poi inizia a vagare. Dove si ferma? Di solito si ferma nell'intersezione di queste linee. Corretto? L'ho spiegata correttamente? Quindi, mettete la storia, il vostro punto di interesse è correttamente al centro della slide se non sapete come riquadrare le cose. E se ci sono altri elementi di interesse, un'icona, una freccia, quello che vi pare, provate a metterlo sull'intersezione di quelle linee. Vedrete che le persone se lo ricorderanno di più. Aiutate il vostro pubblico a ricordare quello di cui state parlando. Non deve essere sempre una fatica, è già una fatica parlare per voi quando state parlando davanti a un pubblico. Fate in modo che la vostra scenografia supporti il vostro discorso. Perché quello che dico sempre, che l'abito fa il monaco. Che forma e contenuto devono andare necessariamente insieme. Perché se creo troppa distonia, faccio affaticare il mio pubblico. Wow, distonia oggi. Oggi, sì. Grande. Per portatevi sempre dietro una partner che vi faccia da contrappunto. questo aiuta questo aiuta comunque un sacco se potete se potete fare dei talk in, in due sicuramente aiuta voi che tanto avete paura come tutti c'è qualcuno che non ha paura di parlare in pubblico? tu <ride> vieni Grande. grande due persone comunque su quante siamo cento e passa portatevi qualcuno io posso venire anche ai vostri editori eh, sì, sì. cioè nel senso posso anche sempre far la spalla sì, sì, sì. non c'è problema io vengo ho sempre un po' paura non mi dovete parlare quelle quattro ore prima però poi vado io invece parlo tutto il tempo prima perché sono agitata esatto. e quindi io inizio <ride> Non so perché nessuno vuole venire a fare colazione con me, per esempio, se devo parlare al mattino, perché gli ripeto tipo il discorso sette, 8 volte. Forma e contenuto, insieme. Non posso parlare di cose serissime presentandomi, per esempio, così, se voglio che il messaggio passi in modo istituzionale. Se voglio che il mio messaggio abbia un contesto più informale, posso anche farlo e posso metterci il surfista nelle slide. E poi curate la scelta delle parole. Usatene poche, pochissime parole nelle slide. Cinque, sei, parole semplici. Non scrivete prosemica, che è una delle mie parole preferite. La mia è carotaggio. Esatto. ho scoperto o cornucopia. Cornucopia sì. O cornucopia anche. O cornucopia. Perché? Perché sono comunque parole un pochino più complesse da sciogliere per il vostro pubblico Scusa. che magari sta pensando a queste parole qui mentre parlate e le avete perse. Usate i verbi informativa, evitate le negazioni perché se inizio a parlare con tutti i non e scrivo un sacco di non nelle mie slide creo un po' di fatal error nelle persone che mi stanno ascoltando perché iniziano a pensare esattamente il contrario di quello che io volevo trasmettergli perché la stessa cosa avremmo potuto mettere eh, usa parole semplici non usare parole difficili usa parole semplici è più immediato non usare parole difficili stavate pensando alle parole difficili Com la classica cosa non pensare all'elefante rosa che vola. State pensandoci tutti. Bella questa. Hai visto? Ammazzate. Ho visto, Ammazza te. ho studiato. Vai, vai. E poi semplificate il discorso, less is more. Noi potremmo parlare 16 ore e forse anche di più. Io forse anche 24 in effetti. <ride> Su come fare delle presentazioni efficaci, su come rendere le slide memorabili. Possiamo parlare su come scegliere le immagini anche per un'ora e mezza. Però semplifica cioè, sareste tutti morti. Che già, già. li vedo <ride> provati. Quindi, semplificate. Se poi ci sono degli elementi da approfondire, sarà il vostro pubblico a farvi delle domande. Tanto voi siete super preparati. Quindi comunque le risposte le avete. E poi questa è la slide preferita di Malou. No, avete notato questa slide, la perfezione, l'occhio della tartaruga che vi guarda. Cioè è top, è top. L'ha fatta lei comunque, volevo <ride> sottolineare così, perché abbiamo un piccolo ego. <ride> piccolo. Piccolissimo. Stabilite un contatto visivo con le persone. Questo lo dicono anche nei corsi di public speaking, però è un consiglio che noi vi vogliamo lasciare e ci sentiamo di darvi perché se io parlo tutto il tempo guardando lei, tutto il resto della sala si sente esclusa. Invece il mio obiettivo è di includere, di abbracciare il mio pubblico, di non mettere una barriera tra me e voi. Quindi allenatevi a guardare tutta la sala. Ci sono vari modi. Mettete degli amici in sala, parenti, tipo là, là, ci sono davvero dislocati non vicini e guardate loro così passando da uno all'altro sembra che sto guardando tutti oppure nel momento in cui inizierete a non avere più così paura di parlare in pubblico non servono gli amici ricordatevi di guardare tutta la sala in tre, quattro punti aiuta un sacco io di solito mi porto gli amici, comunque. Li obbliga? Sì, sì. Cioè, siamo venuti tipo da Biella e un sacco di persone. Esatto. Perché così avevamo... Gruppo Vacanze Piemonte. Assolutamente. Ho anche scoperto <ride> di essere l'unica sabauda, io quindi... E quindi l'ultimo segreto è provare. Provare, provare. Lo dicono le Slate Queen, lo dicono chi fa Public Speaking, forse lo dicono anche gli attori provate il vostro discorso, guardatevi, riguardatevi, correggetevi, fatevi correggere, registratevi, riascoltatevi, anche se so che la voce a uno non piace risentirla, ma fatelo, perché aiuta veramente un sacco. Fate vedere le slide a qualcuno, prima di fare un talk. E poi, come ultima cosa, vi chiediamo di surfare con noi, di seguirci e ci possiamo trovare dal vivo solamente un'altra volta, perché noi facciamo solamente un corso pubblico aperto ai freelance, perché per il resto sono attività che noi facciamo in azienda. Nascoste. Nascoste, Nascoste così non dobbiamo giuse. parlare in pubblico. Ed è al digital update. Poi lei forse ha un codice, posso, ha un codice sconto, Malu. io no perché non ricordo le cose, ma se volete a novembre ci potete ancora vedere dal vivo per una giornata intera di laboratorio. O se no, ci trovate online, su Instagram, nelle stories, io riprendo tutti, adesso passerò la giornata a riprendere tutti, e nella nostra newsletter, in cui diamo dieci consigli su come presentare al meglio le vostre slide. Grazie mille, grazie.